Salve a tutti ragazzi e ragazze, qui Palmelone98 assieme a Giacomo che vi diamo il benvenuto in questa nuova recensione sulla macchina E niente, di nuovo siamo appena usciti dal cinema e abbiamo praticamente visto da poco Godzilla È finito Mi sono lasciato prendere un po' troppo la mano dal film Sì Forse Beh, cosa dire di questo film? Un passo avanti secondo me sicuramente dal precedente capitolo, cioè... Godzilla uscito nel 2014. Ma senz'altro anche perché una persona quando va a guardare questo tipo di film... Non vuole... va per la trama. Non va per la trama. Vuole vedere eh, mostri che si scannano fra di loro, che distruggono tutto. E noi siamo stati accontentati praticamente. Allora, come comparto mostri? Direi che a parte del film giapponese Godzilla Destroy All Monster in cui ci, proprio ci sono una valanga. Di mostri questo possiamo dire che è il miglior film su godzilla in cui ci sono parecchi mostri confermo ci prendono un po per il culo perché dicono 18 mostri incredibili poi non ce ne sono, sono 18 beh uno dice si accontenta parliamo della trama allora Abbiamo questi tizi che stanno cercando di studiare tutti questi titani, questi mostri e una parte dell'umanità vorrebbe che questi mostri venissero distrutti, in altra parte no, perché sostiene che sono a difesa della natura, devono occuparsi quindi di salvaguardare il benessere del pianeta e via discorrendo. E ci può pure stare. E poi c'è una cellula terroristica che vuole che, che questi mostri vengano tutti risvegliati uno a uno e quindi utilizzano una sorta di oggetto che serve a richiamarli, a risvegliarli. Ma il punto sta che il pieno di questi terroristi e anche di questa tizia che prima eh, è una, dovrebbe essere tipo una vittima di questi terroristi perché viene rapita, viene rapita addirittura con la figlia. Diciamo che è, la, anche è la una dei protagonisti del primo film. Sì, ha perso il figlio e chi dopo che fa una strage familiare beh, i mostri ci hanno distrutto la famiglia. Risvegliamoli. Cioè ma, ma poi non ha neanche un cazzo senso Principalmente perché tu vuoi risvegliare dei mostri e vuoi dire: eh, Voglio praticamente eh, ripristinare l'ordine, ristabilire l'ordine perché l'umanità ha portato il caos. Che da un certo punto di vista c'ha anche ragione. Ma tu praticamente stai forzando quella natura che vorresti che ristabilisse l'ordine Perché questi mostri tu li stai risvegliando in maniera forzata non secondo, sì, non secondo un ordine naturale non è la stessa cosa che è successa ad esempio nel primo, film, nel primo film di Godzilla Godzilla ad esempio si possiamo dire che si sbagliava appunto per uccidere i mutuo Perché i mutuo avrebbero sovvertito l'ordine, e avrebbero portato il caos eh, sul pianeta Per quanto riguarda i personaggi umani c'è poco da dire Praticamente sono quelli che come in tutti i film sui mostri fanno co. Che non tu... c'è quasi nessuno di memorabile, forse solo il professore giapponese, ma si eh? visto anche nel primo film Scusami se ti interrompo, secondo me però è una scelta voluta Perché, allora, ci sono i mostri Qual è l'unica cosa che ti può spingere, diciamo, a fare il tifo per i mostri? Una controparte umana che rappresenta la stupidità ma dipende da quelli mostri, tipo io non l'ho tifato per chi... per chi no, per chi no, ma io per esempio quando ho visto la possibilità che la dottoressa moriva ho detto magari sono cattivo io, muori stupida perché 10 cose ne fa altre completamente diverse, no? la natura deve seguire il suo corso, ecco, e poi a proposito di questo, no non segue il suo corso se sei tu, no a proposito di questo, praticamente lei... Uh, ok, disveglia tutti questi mostri, va bene, ma lei come primo mostro, risveglia sveglia Ghidora, quello tu che non sanno sveglia... nulla. Sì, tu li svegli un mostro di cui non sai come è nato, si hanno pure poche notizie e alla fine si scopre pure che è un alieno, quindi che non fa neanche parte del nostro ordine naturale e che quindi è lì sulla terra appunto per sovvertire l'intero ordine naturale, per distruggerlo. Apriamo una parentesi. <ride> Complimenti. Sì, questa dottoressa dovrebbe essere il massimo esponente. Ha ricostruito Questo, diciamo Sonar Questo aggeggio che manda Questi impulsi sonori Da sola, perché è un genio Riuscite a ricostruire, combinare Di tutto Però Non siamo un cavolo di Chidora, Anzi, mostro zero, come lo chiamano Un'altra studiosa in, diciamo Che possono essere due o tre ore Nel tempo del film Scopre che Ghidorah ha il vero nome, che è Ghidorah, che è un alieno Ma Dio santo, se tu sei così intelligente, non ti informi prima dei mostri che vai a risvegliare? E poi fanno, oh mio Dio, si è rigenerata la testa, grazie Se magari prima di fare quelle cavolate vi informavate, uno dice, sì, si informa sui mostri eh, Ma se l'hanno scoperto gli altri, perché loro non potevano scoprirlo? E eh, Perché se no la trama, che dicevi? Sapevi che chi no, doveva tutto, che facevi? Lo svegliavi Eri stupido? Allora... Parliamo dei combattimenti dei mostri? Sono visivamente belli da vedere. Assolutamente. Poi. Cioè, eh, tu vai lì... Allora, se tu vai al cinema e vai a vedere... È un film che non tradisce le aspettative, diciamo. Assolutamente, soprattutto se vuoi andare a vedere un film dove ci sono dei bestioni giganti che distruggono tutto e si ammazzano fra di loro e devo essere che... eh, infatti due sono le possibilità che puoi avere per vedere questi scontri o vai a vedere un film sui mecha però sono giapponesi che qua non li portano oppure vai a vedere un, un film sui mostri giganti della famiglia di Godzilla e ovviamente diciamo è tutt'altra cosa dei famosi e antichi film di Godzilla in cui i personaggi erano palesemente dei bambolotti giganti che poi anche quelli hanno fatto la storia al cinema però poi, cinema di altri tempi Poi gli effetti CGI sono anche, sono anche ben fatti Devo dire che sono migliorati rispetto all'ultimo film Uscito nel 2014 Vabbè, Bisognerebbe anche tenere in conto Dei film che uscite un po' fa nel 2016 Mi parla nel 2017 Su King Kong Che fa sempre parte di questo universo Perché praticamente stanno costruendo Un monster cinematico un Diciamo che questo qua è ciò che mi preoccupa di più Perché tutto Sta diventando un cinematic universe E Godzilla avrà il suo cinematic universe E la DC avrà il suo cinematic universe Che è la cosa che mi preoccupa di più E fra due giorni uscirà il film Sui su cavallini volanti Come si chiamavano I My Little Pony E avrà pure Marvel, il suo cinematic universe Basta fare tutto Con degli universi con, Perché poi uno si confonde Beh è una cosa che è nata anche grazie alla Marvel E ai successi che hanno avuto i film dell'universo cinematografico che hanno creato neg negli ultimi dieci anni questo anche eh. una cosa che mi ha fatto storcere il naso magari è una cosa superflua la scena di combattimento in cui, in cui Rodan viene attirato dagli aerei umani contro il mostro Zero cioè Ghidorah o King Ghidorah come lo vogliamo chiamare quello mi è sembrato troppo artificioso cioè la scena in cui Rote su se stesso per abbattere gli aerei. Cacchio, è uno pterodattilo ricoperto di roccia lavica con la fine delle ali in fiamme. Non ce l'ha l'intelligenza per fare certe manovre. Vedo perfetta la scena in cui prende l'aereo e lo distrugge a morsi dove c'è la zampa, ma non che comincia a piroettare colpendo con le punte delle ali gli aerei, no. Tutto quello abbiamo visto dall'inizio alla fine non frega a nessuno come Godzilla diventa termonucleare, ecco qual è la cosa che io dico, in molti film ecco. tutti si attaccano sul cavillo e sempre esce un film, ti posso dire... No vabbè viene spiegato perché, Sì. ecco una delle cose che mi è piaciuto del film è la trasformazione di Godzilla in Super Saiyan God, <ride> però c'è da dire una cosa secondo Bellissima. me... Bellissima. Comunque, a chi consiglieresti questo film? Um, ah, Appassionati per la cultura giapponese, per i Kaiju, per i combattimenti fra mostri enormi, ma anche a chi ha voglia di vedere un po' di azione. Ovviamente non aspettatevi che questo film è vero che vengono nominati molti, diciamo, mostri Kaiju, chiamiamo come vogliamo, però non andiamo a pensare che sia un'enciclopedia. Molti mostri alcuni non vengono. non viene nemmeno spiegato. Ad esempio, Rodan ha un grande una grande storia alle spalle Però viene soltanto detto che Diciamo Un pterodattilo di fuoco Un uccello di fuoco Chiamato nuovo volete Sì Vengono Anche Ghidorah stesso Viene presentato Sì ma Attenzione Non è un'enciclopedia sui Kaiju Come nessun film di Basato su Godzilla Se volete quello Andate a cercarvele su internet E niente ragazzi Questo era tutto quello che pensavamo Su Godzilla 2 The King of Monsters Spero che in questo breve video questo breve video vi sia piaciuto se vi è piaciuto vi a mettere un bel mi piace iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e attivare la campanellina per ricevere notifiche dei miei vari video dei futuri video che pubblicherò sul canale date un'occhiata ai miei vari social che trovate in descrizione per stare sempre aggiornati anche al mio? e eh sì, date anche un'occhiata ai social di Giacomo che trovate sempre in descrizione noi ci rivediamo con un nuovo video arrivederci